Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio esploreremo Fluxopoli, la una delle ultime ormai città di Kalos. Andremo a sfidare Olimpia in inglese o Astra in italiano, la capopalestra di Fluxopoli, e dopodiché ci sarà una sorta di extra che abbiamo fatto per ogni regione vediamo se lo indovinate anche se sarà già scritto nel titolo molto probabilmente ovvero andremo a visitare la parte della zona safari che si aprirà dopo aver sconfitto Astra ovvero la parte di Kalos dove potremo trovare qualche Pokémon nuovo detto ciò quindi iniziamo subito andiamo a parlare a questi due signorotti uno ci dà LA Switch e Max Repel o Max Repella, anzi, Repellente Max. Detto ciò quindi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della parte di Kalos e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo un po' a cercare strumenti vari nascosti e a parlare agli NPC di Fluxopoli. Salve! Mm -hmm, mm -hmm. Attenzione, Olimpia ha avuto dei presagi di eventi catastrofici in futuro e questo è preoccupato. Ah attenzione Olimpia no no no no no ok attenzione qui abbiamo di nuovo il bug abbiamo il bug perché mi sa che possiamo passare esatto loro hanno hanno fatto in modo che il personaggio ti bloccasse nel caso in cui tu volessi passare di qui ma se tu gli parli da sopra praticamente sposti il blocco qui e lui ti blocca se passi in questi cubi qui Se passi davanti a lui Quindi tecnicamente potremmo buggare il gioco E andare avanti Cosa che però non voglio fare sinceramente Ops sono rientrato nel loop scusatemi devo, devo riparlargli per farlo rimettere giusto Ecco fatto Vedete poi mi sposta in alto E non mi fa passare Lei ci dà la Audinite Quindi parlateci Salve Ah attenzione questo ha bisogno di scappare dalla sua vita passata Chissà, magari era un criminale O un testimone ricercato Olimpia è talmente forte che può vedere nel futuro Mi vengono i brividi a pensarci Attenzione questa Olimpia, questa Astra Ma cosa ne pensate del suo personaggio? Anche riguardo a quello che avete visto nell'anime magari Vi piace? Non vi piace? Ditemelo nei commenti Questo ci dà una pinsirite Mentre lei ci dà una absolute, ormai le pietre mega pietre ce le stanno tirando dietro eh Anche perché, comunque eh, siamo ormai vicini alla fine di Kalos Abbiamo catturato Xerneas e i Veltal, tra l'altro i Veltal nello scorso episodio se ve lo siete persi Andiamo a vedere quante medaglie abbiamo Abbiamo ormai 6 medaglie giusto? Bug, Cliff, Rumble, Plant, Voltage e Fairy 6 medaglie, con questa saranno 7 Siamo ormai addirittura d'arrivo per Kalos Ah, Olimpia è una maestra di Pokémon di, di tipo psico. Vincere contro di lei è impossibile. Sì, sarebbe stato impossibile fossimo ancora nella prima generazione, magari. Dove il tipo psico era tipo il tipo più forte del gioco, anche per via di un bug. Hmm. La città è piena di energia psichica. E giustamente il Karateka non è che possa farci molto. Will my love ever return to me? Attenzione, questa sta aspettando il suo amato che è andato probabilmente per mare. Promessa da marinaio? Chi lo sa. Allora, parliamo con questo tipo. Vuoi andare alla Anistar Sandia? Sarebbe mi sa la meridiana di Fluxopoli. Noi diciamo di sì, altrimenti non possiamo comunque fare niente. Ed eccola lì, Olimpia. Intanto, prima di parlare ad Olimpia, prendete tutti gli strumenti che trovate qui intorno. Qui abbiamo la Unite. Metagrossite. Salamensite e ultimo, ma non meno importante, Pidgeotite. Possiamo entrare nella meridiana? No, la porta è chiusa. Allora parliamo ad Olimpia. Salve Olimpia. Ti stavo aspettando Glacial, ho avuto una visione del tuo arrivo e ho visto anche nel tuo futuro. La visione è nebulosa, ma ho visto che giocherai un ruolo fondamentale il futuro di Kalos. I know not if you will be able to win, but when the time comes fight those in red and protect the green one. Attenzione dice non so se sarà in grado di vincere ma quando arriverà il tempo combatti quelli rossi e proteggi quelli verdi, anzi proteggi quello verde. È tutto quello che so. Ora che ti ho avvisato ti aspetterò nella mia palestra, buona fortuna. Abbiamo avuto anche una premonizione, quindi dobbiamo parlare di nuovo a questi due per teletrasportarci via. E possiamo quindi andare a sfidare la palestra di Olimpia. The person who makes paths with starlight: la, la, la persona che fa percorsi con la, la luce stellare. Ok. Allora, tipo psico, quindi Holucia oh, Assolutamente no. Gudra, potremmo metterla, potremmo usarla. Greninja, potremmo usarlo. Anche se lui, però, è una di tipo buio. No, allora sì, potremmo usarlo tranquillamente. Eh, però vorrei insegnargli qualche mossa, sinceramente, di tipo buio. Dark Pulse non l'aveva imparato? Ah, ok, sì, sì, ha ah, Dark Pulse, perfetto. Poi potremmo usare I Assolutamente. E Talonflame. L'unico che non possiamo usare in questa palestra è Olucia, perché avrebbe shottato in continuazione. Um, vai, andiamo con questi. Lotta in doppio tra l'altro vedo Interessante, interessante Allora, lotta in doppio Andrei con Gudra e Greninja Direi che ci sta Vamos Not you You think you stand a chance? Assolutamente sì Anzi a chance sarebbe La pronuncia corretta credo E mandano in campo Svubat e Miko Allora Iniziamo con Thunderbolt su Zubat E Dark Pulse su Chaimeko Attenzione non è morto, peccato Thunderbolt non mi aspetto che lo uccida ma mi va benissimo Allora Thunderbolt e um, Water Pulse Perfetto Continuano a salire di livello e abbiamo battuto i primi due allenatori, immagino. Qua hanno altri Pokémon. Vediamo. E il Slash vorrebbe imparare. No, glielo aveva appena tolto. Perfetto. Battuti i primi due. Andiamo a sfidare la seconda allenatrice. Proveremo a andare in nove batti in campo. Voglio vedere come se la Vai. Here we go. Contro Sigilif. Vediamo, eh. È di livello. È. Questa sarà una perdita assolutamente. Sarà difficile vincere. Proviamo con, però, Hyperfang, anzi Superfang, che li toglie metà vita, perfetto. Poi eh, direi di andare con Acrobazia. Ok, seconda, non mi ha fatto troppo, eh, gli facciamo pochissimo. Proviamo con Morso allora. Azza, mi ha disintegrato. Disintegrato proprio. Allora, Tipo Psico Volante. Quel Sigilif quindi io manderei Greninja. E lo tirerei giù con Dark Pulse. Perfetto, se volai, cambiamo Pokémon, andiamo qualcuno che deve essere di livello, tipo Talonflame. Flame Charge. Così aumentiamo anche la nostra velocità. Attenzione che danno Godo che è rimasto bruciato eh, Io a questo punto la farei volo per guadagnare turni E sfruttare al massimo la bruciatura Vedete? Ecco fatto E abbiamo battuto anche Carrie, attenzione Citazione a il famosissimo film horror Con Kerry. Allora, curiamo i nostri Pokémon. Non abbiamo parlato di questo tipo, effettivamente. I saw this strange green creature the other day. It didn't look like any Pokémon I knew of. Magari stanno parlando di Zygarde. Uno strano Pokémon verde. Zygarde è un Pokémon... È il Pokémon simbolo di questa generazione, eh? È uno dei Pokémon leggendari. Può darsi. Allora, andiamo avanti. Gudra e Greninja per quest'altra lotta in doppio I wonder what will happen I know the future attenzione attenzione uno si chiede cosa succederà l'altro già lo sa Arthur e Harry con Mime Junior e Grampig allora allora andiamo così andiamo di Aqua Tail su Mime Junior e di Dark Pulse su Grampig Ah, no, devo fare doppio focus, peccato Guarda che danni che fanno Sti stronzi Aqua Tail e Ice No, andiamo comunque di Dark Pulse Non rischiamo Perfetto, Green a livello 45 E Gudra colpisce con Aquatail E manda Caponken Ma junior questo quindi sapeva il futuro, infatti si è girato, si è incazzato. Sapeva il futuro ma sapeva quindi che avrebbe perso. Mi serve più pratica. Andiamo a curarci in un attimo ancora i Pokémon, tanto ci mettiamo davvero poco. Così possiamo sfidare poi Olimpia o Astra, che dir si voglia, al massimo della nostra potenza. Ovviamente non utilizzerò Pikachu. Anche se ormai i livelli iniziano ad essere abbastanza alti da non essere più così tanto OP il nostro Pikachu, eh. È vero che è tipo 30 livelli sopra, però è il primo stadio evolutivo ed è un Pikachu, cioè non è un Pokémon particolarmente forte. Ok, andiamo a sfidare Olimpia. Ce l'è fatta, iniziamo. Ah, di poche parole, eh, di poche parole, vuole subito sfidarci. Allora, ovviamente andremo con Greninja, poi metterei in campo Talonflame e Gudra. Ah, due Pokémon, solamente due Pokémon. Allora andremo proprio con Greninja e... Talonflame. Gudra la lascerei in panchina Vediamo come va con questi due Pokémon Vediamo, vediamo, vediamo Sono curioso anche perché non so che Pokémon usi lei Tra l'altro bello lo sprite Parte la sfida con Olimpia e manda in campo Ah, non l'ho in doppio, due Meowstic Az. questi sono tosti, eh Questi sono davvero tosti Devo essere... Devo fare sicuramente doppio focus su uno Allora, focusiamo prima... Il maschio, perché siamo dei galantuomini. <ride> e andiamo di acrobazia e dark pulse. Penso che. Ok, ha usato helping hand. Penso che appunto doppio focus vada più che bene per uccidere almeno uno. Ecco, con helping hand mi ha praticamente shottato Talonflame. Tra l'altro, con brutto colpo. Ok, andiamo di dark pulse. Vediamo cosa usa lui: dark pulse. Eh, mi spiace. Non puoi copiarmi la mossa e sperare che abbia lo stesso effetto Caro il mio Miao Stick, Finiamolo con Water Pulse Ok una lotta in doppio molto corta Abbiamo però sfida sfidato e vinto contro Olimpia o Il futuro ha speranza Grazie Ti sei guadagnato la medaglia Psico Psychic E anche questa MT Stored Power Perfetto, ah, the higher your stats are the more powerful it becomes, ok, perfetto, Kalos conta su di te, non lasciarci, non vi lascerò, non vi lascerò, anche se tecnicamente ora devo andare accanto per andare a, a visitare la zona safari, quindi eh, sì, non vi lascerò, facciamo la prossima puntata. Ecco, andiamo quindi alla zona safari. No, non devo uscire dal centro Pokémon. Ma devo usare il sistema di, di teletrasporto per tornare a Luminopoli. Eccoci qui. Poi bisogna andare nel laboratorio del professor Platan. Eccoci qua. Tra l'altro, avevamo parlato al professor Platan recentemente perché non mi ricordo. Eh, esatto, parlate al professor Platan dopo aver battuto Lem, il capo palestra di questa città, e vi darà. La Garchompite, ok? Una cosina di cui ci eravamo dimenticati. Allora andiamo accanto, ovviamente. E da canto possiamo effettivamente volare. Talonflame vola e volare a Fuxiapoli. E da qui possiamo finalmente entrare nella zona safari di Kalos. La parte di Kalos, sono curioso di vedere che Pokémon ci attenderanno lì. Se sono Pokémon che abbiamo già oppure. Va bene, va bene, grazie. Oppure se sono Pokémon che per la maggior parte, appunto, non, non abbiamo. Allora, la zona dovrebbe essere questa qui, qui sopra. Ecco, ho beccato un Pokémon di canto. Vediamo chi è un Parasect, va bene. Sembra una vita fa, quando sono passato qui per canto, e questa dovrebbe essere quella di Kalos, infatti vediamo che lì sopra c'è uno strumento da prendere. Iniziamo ad esplorarla. Allora, diamo un'occhiata agli strumenti che ci sono da prendere, prendiamoli, e nel frattempo incontriamo un Skiddo, che non avevamo ancora preso, quindi prendiamolo, molto volentieri. Beh, sapete che catturare i Pokémon nella zona Safari è un po' un dito in quel posto, perché dovete semplicemente tirare i Pokéball Tirare Safari Ball e sperare che il Pokémon entri Non c'è modo di indebolirli Di giocare troppo di strategia Volete semplicemente fare questo Qui abbiamo il primo strumento Una Shiny Stone Mentre per arrivare allo strumento qui in fondo Ok bisogna fare una sorta di labirinto con la siepe E troviamo l'Itleo Altro Pokémon che non avevamo Adesso riusciamo a prenderlo Preso anche lui, perfetto tra l'altro dovrò prenderne due per poi farne evolvere uno in Pyroar. Voi preferite il Pyroar maschio, quello con la criniera completa diciamo, o il Pyroar femmina? Qui okay, abbiamo Floette, altro Pokémon che non abbiamo. Stiamo facendo una scorpacciata di Pokémon e questa è anche una cattura critica, non male, dato che Floette potrebbe essere relativamente difficile da prendere, dato che è una forma evolutiva avanzata. Non male per niente, eh? prendiamoci questo carburante e continuiamo a cercare Pokémon. Vediamo un po' chi salta fuori, un altro liteo maschio, vai catturiamolo così che poi sarà possibile farlo salire credo di un solo livello perché immagino che si evolva a meno da livello 33 e farlo così evolvere direttamente in Pyroar. No, non voglio dargli il soprannome, ho sbagliato a cliccare. Eccoci qui. Oh, On Edge, però l'abbiamo già. Eh, proviamo a prenderlo perché mi sa che non abbiamo Double Edge. La sua evoluzione. Non mi ricordo se si chiami Double Edge. Però prendiamo anche lui. In caso poi lo, lo lascerò nel box. In quel box in cui, che magari avete visto in qualche parte in cui... Ho dei Pokémon uh, doppi, tripli, cioè sono quei Pokémon che appunto ho catturato pensando che mi, avrebbero che mi sarebbero serviti e poi non mi sono più serviti, quindi li lasciate lì. Qui abbiamo Gogwat, vediamo se riusciamo a prenderlo, così da completare la linea evolutiva di Skiddo. L'altro bellino Gogwat. Potrebbe tra tranquillamente essere uno dei Pokémon delle prime tre gen, perché è semplice come design, però è particolare. Perché non è semplicemente un caprone, cioè ha quegli occhi molto particolari, quella, eh, quella sorta di eh, pelo erboso con le foglie, molto molto bellino. La sua linea evolutiva ha senso. Ok, non ci sono altri strumenti da prendere a quanto pare, quindi diamo un'occhiata ancora un po' ai Pokémon che si possono trovare qui e poi peschiamo anche. Uh, Carbink, però l'abbiamo già Carbink, quindi zero, via dato che non si evolve in uno stadio evolutivo unico altro Litleo, questa volta femmina non mi interessa avere le varianti di ogni Pokémon, sinceramente quindi um, non, eh, non sto a prendere Pyroar femmina, Pyroar maschio perché diventerebbe anche un po' troppo <ride> da quel punto di vista, un po' troppo completismo Furfru, ce l'abbiamo già anche lui a questo punto proviamo a pescare allora, però non con l'amo buono, ma con il superamo. Vediamo un po', eccolo qua, superamo. Vediamo chi salta fuori. Vediamo un po', oddio, Malamar, però ce l'abbiamo già, molto bello Malamar. Peccato che appunto ce l'abbiamo già. Non sto ad assegnare il superamo, tanto ci facciamo comunque molto velocemente a Facciamo comunque molto veloce andarlo a prendere, non è questa cosa incredibile. Plowitzer a livello 41, vediamo se riusciamo a prenderlo. Avere direttamente l'evoluzione sarebbe ottimo. Ottimo, buono, buono, buono. Così abbiamo completato anche la sua linea evolutiva. Ecco qua. I box iniziano ad essere pieni. No, non volevo fare così. Vai, prendiamone altri con il Superamo. Salta fuori, saltano fuori altre evoluzioni interessanti che ancora non abbiamo, eh Ah, di nuovo Clowitzer. nope Già trovato, già preso Facciamo altri tre tentativi poi continuiamo con l'erba alta Not even a Nibble Dai dai, vediamo chi salta fuori Clowitzer, tra l'altro è un Pokémon molto bello Ah, Barbaracol, perfetto. Dicevo, Pokémon molto bello con Pokémon orribile da denuncia a Barbaracol. Perché è davvero brutto. E infatti mi ha sentito che l'ho insultato ed è scappato. No, Barbaracol è uno degli aborti generati da Pokémon peggiori proprio. Eh? Altro con lo No, grazie. Dai, vediamo un po' se salta fuori di nuovo Barbaracol. Se riusciamo a prenderlo. Dai, dai, dai. Eccolo qua, detto fatto. Vediamo se si riesce a prendere questo Barbaracola. Eh? Sei bellissimo. Ah, perfetto. <ride> Io ho detto, sei bellissimo. Cattura critica. Va bene. Ok. Preso anche Barbaracole, Continuiamo ancora un po' nell'erba alta. Allora, vediamo un po' chi salta fuori. Di nuovo l'itleo. Beh, sicuramente ci sono dei Pokémon rari che non abbiamo ancora incontrato, eh? Sicuro. Perché questi mi sembrano tutti Pokémon comuni. Forse Carving, leggermente raro. Però non c'è nessun Pokémon che è uscito una volta sola e poi mai più. Appunto, Carving che è uscito un paio di volte. Ma Float forse? Ah, Onege. Sì, ma l'abbiamo già preso. Continuiamo a cercare. Carving di nuovo, fuga Che poi ha questo suono carving quando, quando spawna questo, questo suo verso che mi ricorda un po' il suono degli shiny Quindi ogni volta dico è shiny Poi in realtà mai, cioè non è mai shiny Altro gogoat è già preso Comunque questa zona safari è stata molto fruttuosa Non è stata la zona safari perfetta come quella di Unima Perché scommetto che ci sono dei Pokémon rari che non abbiamo trovato come tipo, non so, il un Drago mi sa che si può trovare Gudra, Sliggo o cose di questo tipo ecco, tipo tutti i fiori diversi di Floet e di, eh, della sua pre-evoluzione non mi interessano, vedete che ogni fiore è diverso, ci sono diversi colori ecco, non mi interessa catturarli tutti da questo punto di vista non sono così tanto competitivo allora, così tanto completista prendiamo Gumi potremmo far evolvere in Sliggo No grazie, non mi ricordo se l'avevamo già preso un Gumi extra per il Living Dex, oltre a quello appunto che abbiamo in squadra. Ok, non sembrano uscire altri Pokémon qui nell'erba alta. Abbiamo la conferma che effettivamente Gumi si trovi qui, quindi magari si può trovare anche Gudra. Facciamo un altro tentativo nel, nell'acqua e vediamo chi salta fuori. Not even an Wow! Oh, a Bite, vediamo un po' chi esce. Barbaracol di nuovo, brucia, estinguiti il Pokémon di merda. Allora, Super Rod, vai, vediamo un altro Pokémon. Nessere c'è uno a tirare su qualcos'altro, oltre appunto a Barbaracol e Clowitzer. E Malamar, no, mi sa che sono questi tre ragazzi che si possono trovare con quest'amo. A questo punto, beh, continuiamo ancora un po' nell'erba alta, tanto ormai abbiamo pagato, quindi... Oddio, abbiamo pagato 500 poche dollari, cioè, siamo praticamente sempre pieni con i soldi, quindi non è che sia questo gran spreco nel caso uscire prima dalla zona Safari. Però continuiamo a cercare, non vedo perché uscire prima. Carbink. Vedete che fa quel suono che, che ricorda un po' quello degli Shiny. Sentite? Eh, fa quel sonagliino lì. Comunque non sembrano davvero esserci altri Pokémon qui dentro, eh. Una zona Safari ricca di Pokémon comuni, diciamo. Perché sono tutti i Pokémon questi, mi sembra che puoi trovare in giro. Forse l'Itleo non l'abbiamo effettivamente mai, ma mai ho potuto trovare. Eh? Ma per il resto, tutti i Pokémon che bene o male puoi trovare in giro, eh. Urfrugia ha trovato un botto. Beh ragazzi, da questo punto direi che possiamo uscire dalla zona Safari, sì. Perfetto. E andare nel centro Pokémon per mettere in ordine le nostre nuove catture. Prendiamoci questo momento di soddisfazione, no? Oppure sapete cosa? Lo faremo nel prossimo episodio, questo è già durato abbastanza. Non c'è bisogno di metterci a riordinare i Pokémon. Quindi detto ciò vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Olimpia o Astra come capo palestra e della nuova zona Safari e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video!